Un, un latino americano in Italia e un italiano in America Latina, data la sua interazione totale tra la dimensione latinoamericana che ha sempre vissuto in modo totale e il suo essere pienamente un dirigente politico del nostro, del nostro paese. Io ho ricordato nel libro il modo assai simpatico e curioso come ho scoperto Donato di Santo. No? Andai a Lecco per fare una manifestazione dove Donato era il segretario del, del Partito Comunista di quella città e prima di andare alla manifestazione che avevamo convocato passai nell'ufficio e a Lecco, che come sapete sta a pochi chilometri dalla Svizzera, mi ritrovai in un ufficio in cui c'era un'iconografia tutta latinoamericana. Bandiere sandiniste, manifesti di Che Guevara, eh, eh, cose, eh, varie cose. Che mi colpì infatti gli dissi scusa ma il senso a pochi chilometri dalla Svizzera di questa cosa qual è <ride> e lui mi rivelò quello che poi è scritto bene in questo libro cioè la sua grandissima passione per l'America Latina e la sua non solo passione ma la sua determinazione a, a dedicarsi all'America Latina cosa che qualche mese dopo fu possibile quando Chiamammo Donato Di Santo a venire al Dipartimento Internazionale dell'allora Partito Comunista Italiano a diciamo, dirigere eh, il settore dell'America Latina. E' è stato un momento, è stata una scelta felice perché eh, Donato ha costruito un sistema di relazioni con la, la sinistra democratica latinoamericana stra, di straordinaria ampezza e di straordinaria profondità. Perché il momento era un momento molto particolare. Come sappiamo, per lungo periodo l'America Latina è stata prigioniera, per usare una formula delle due G, golpe o guerriglia. Eh, All'inizio degli anni 90, maturò in una serie di forze politiche latinoamericane di sinistra la convinzione che bisognava uscire da quella tenaglia. Bisognava uscire da quella tenaglia mettendo in essere un percorso di costruzione di una sinistra democratica capace di misurarsi con i problemi dei propri paesi e di affermare una presenza culturale e politica forte. E quei partiti assunsero come riferimento il PDS, che avevamo appena fondato. Quindi in quegli anni il lavoro di Donato fu particolarmente prezioso perché stabilimmo un rapporto con queste forze, il partito di Lula, il partito... Frente Ampio in Uruguay, l'Unione Civica Radicale di Alfonsini in Argentina, eh, Paraguay por, Paratodo, no? credo se ricordo male, di, eh, di Filizzola, e tanti altri che erano, diciamo, l'espressione appunto di un nuovo fermento politico, tra l'altro, che nel giro di pochi anni, portò di molti di questi partiti ad assumere posizioni di governo rilevante. Tabaré Vasca divenne presidente dell'Uruguay, Lula presidente del Brasile. E via di questo passo, e Alfonsín presidente dell'Argentina, cioè quindi c'era un, tutto una, un fiorire di una sinistra democratica che ebbe un ruolo particolarmente importante in quegli anni per far uscire l'America Latina da, dalla lunga notte dei, dei colpi di Stato e delle dittature militari. E c'era in particolare un luogo di incontro di queste forze, che era il Foro di San Paolo, che era appunto diciamo che aveva come ispiratore un uomo che è morto da poco tempo e che è stato veramente un uomo straordinario, che era Marco Aurelio Garcia, che era la vera intelligenza politica, sia del foro, sia di tutte le politiche che poi fece Lula in Brasile, un gesuita sprettato, straordinario, eh, che, eh, che era appunto il regista di questa operazione. E con lui noi costruimmo un rapporto intensissimo. Di cooperazione di relazioni che culminò in un che ebbe un momento alto in un viaggio che faceva una lunga missione che facevo in America Latina nel 1991 io donato e, e, e Anna Maria Serafini che poi divenne mia moglie e, e quello che mi colpì in quel viaggio fu e lì ebbi la conferma l'autorevolezza che Donato aveva nei confronti di tutta la dirigenza politica latinoamericana. Noi visitammo cinque paesi, in quei cinque paesi incontrammo tutti i presidenti della Repubblica, tutti i leader politici, fino all'ultimo più, all più piccolo gruppuscolo di cui nessuno aveva cognizione, se non Donato di Santo. <ride> Però appunto, una rete straordinaria di relazioni che, eh, che dimostrava la... Fertilità di quel momento della sinistra latinoamericana e anche il grande, eh, la grande importanza di una relazione con, con l'Italia e con, in particolare con il nostro partito in quel momento. E lì io credo si è potuta misurare in quegli anni, ma poi anche successivamente, e proprio le conferenze ne sono l'espressione: le dieci conferenze che sono qui richiamate, eh, di quanto eh, l'America Latina sia un soggetto strategico per l'Italia e soggetto strategico per l'Europa. E Direi che l'intuizione conf... delle conferenze che iniziarono a Milano la prima volta per iniziativa del presidente Formigoni, se ricordo bene, e poi dalla seconda edizione diventarono eh, edizione nazionale e di cui donato è stato per molti anni il motore, eh, sia come sottosegretario prima e poi come coordinatore della conferenza, eh, sono stati un momento particolarmente fecondo di relazioni e, se volete, anche come dire, un momento nel quale abbiamo diciamo, affermato una competizione con un altro grande soggetto, che è la Spagna. Cioè, sappiamo tutti come la Spagna, per ragioni storiche, politiche, culturali, ha un rapporto con l'America Latina intensissimo e considera un po' l'America Latina, come dire un pascolo esclusivo, un dominio esclusivo, e guarda con diffidenza no, a, alle presenze di altri paesi. E io ricordo che chiedemmo un incontro ai socialisti spagnoli con Donato e andammo a un incontro a Madrid e, per proporgli una cooperazione sull'America Latina. Sulle prime la reazione fu molto fredda, anzi quasi come dire cioè, Vabbè, ma questi qui cosa vogliono, ci siamo noi. Poi mano a mano che la riunione andava avanti e Donato parlava, gli spagnoli si resero conto che avevano davanti uno che conosceva l'America Latina meglio di loro e che era un interlocutore e che quindi si poteva costruire insieme. E infatti da lì partì una cooperazione con i socialisti spagnoli e il governo spagnolo che ci vide mettere in campo una serie di iniziative comuni e donato a testimonianza di quello che vi ho appena detto, fu l'unico esponente europeo non iberico invitato alla cumbre ibero-latinoamericana che, eh, eh, ibero che periodicamente si svolge, a conferma del fatto che anche gli spagnoli avevano riconosciuto il valore e diciamo, l'autorevolezza di Donato. Le conferenze che Donato ha guidato per così tanti anni sono state uno strumento preziosissimo e che hanno confermato appunto quanto l'America Latina sia un partner fondamentale. Quando noi parliamo di rapporto transatlantico, ten, tendenzialmente questa espressione la applichiamo sempre al rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti. E forse bisognerebbe cominciare a pensare che quando parliamo di rapporto transatlantico parliamo di un rapporto che parte dall'Alaska ma arriva fino alla Terra del Fuoco. E che tra Puebla e la Terra del Fuoco c'è un continente latinoamericano che è un interlocutore assolutamente essenziale e prezioso per, per noi. Io ricordo sempre, qualcuno me l'avrà già sentito dire, certamente Marina, con cui abbiamo fatto molti dibattiti su questi temi, quello che scrisse, scrisse Inaudi. No? In occasione dell'esposizione internazionale, l'Expo internazionale di Torino del 1911, Inaudi scrisse un piccolo pamphlet che presentava i vari paesi presenti all'esposizione. All e affrontando il capitolo della presenza latinoamericana con l'esposizione, scrisse non si capisce perché erano i tempi della guerra italo-turca per la conquista della Libia non si capisce perché abbiamo dovuto cercare un continente in Africa quando bastava guardare oltre Atlantico per scoprire che ce l'avevamo già ecco, no? e naturalmente in Audi si riferiva in primo luogo ai flussi demografici enormi di migranti che dal 1850 al 1860 e poi con molto, per periodi diversi con molta intensità avevano portato tantissimi italiani in America Latina, prima in Argentina, poi in Brasile poi in tutto, e poi in tutto il, il continente. Quindi eh, io credo che questo libro ci, ci serve proprio a questo, cioè a dare consapevolezza del fatto che l'America Latina è, come dire, un soggetto strategico con cui l'Italia sul piano bilaterale, l'Unione Europea sul piano multilaterale hanno l'interesse a costruire le relazioni più intense. D'altra parte i rapporti economici sono strettissimi. Il primo partner della, del Mercosur è l'Unione Europea. Eh, e anche per l'Italia vale questo. Il primo, ne pochi sanno che il primo partner economico dell'America Latina e in Italia non è il Brasile o l'Argentina, ma è il Messico. Per fare un esempio. Quindi abbiamo diciamo, un patrimonio di relazioni storiche, di relazioni politiche e di rapporti economici, Enel è il principale provider di America energetico dell'America Latina, avendo acquisito Endesa. No? Quindi abbiamo una quantità di relazioni di ogni tipo con l'America Latina che ci sollecita quindi a, ad assumere questo il rapporto con l'America Latina come uno dei pilastri fondamentali della proiezione internazionale dell'Italia e della sua politica estera. E le conferenze sono a testimonianza di questo, perché non c'è altro paese, se si sì, eccetto appunto la cumbre eh, ibero latinoamericana, non c'è altro paese che coltivi i rapporti con quel continente, con questa intensità, con questa continuità, che naturalmente sappiamo tutti ha anche... Non solo ha molte radici nella storia, ma anche un passaggio politico istituzionale importante che è la fondazione dell'ILA, che volle Fanfani con grande determinazione, e che anche questo rappresenta un unicum. Non c'è un'altra istituzione internazionale riconosciuta come tale, eh, multilaterale, che un paese abbia con l'America Latina come l'ILA per noi. Quindi abbiamo, diciamo, mille ragioni per guardare l'America Latina davvero come un partner fondamentale della nostra azione politica e direi questo ha avuto e ha in, in donato di santo un motore prezioso e essenziale e quindi dobbiamo credo essergli tutti davvero grati grazie grazie mille <coughs> Piero Fassino ehm... Eh, credo che appunto la, il, il valore dell'autorevolezza della, della rete di relazioni che, che può essere messa in campo, che appunto Donato è stato capace di mettere in campo, abbia poi trovato nelle istituzioni una, un interlocutore intelligente, no? perché è chiaro che una persona no, non può fare eh, la politica estera. Eh, nello stesso tempo, l'America eh, Latina ha attraversato e attraversa fasi, eh, fasi diverse. Per cui a, a, appunto a, a Marina Sereni eh, chiederei anche di appunto eh, quali sono le prospettive nella relazione con, con il continente ehm, eh, sudamericano. Prego, grazie. Eh, ho visto che abbe, avete pulito ma noi stiamo parlando tutti con la mascherina in realtà ok va bene eh, no, era una domanda mi stavo ponendo una domanda su che cosa dovessi fare eh, ma intanto lasciatemi dire mentre Piero ha potuto esprimere qualche elemento soggettivo e personale nella sua prefazione la sua introduzione io sono stata molto sull'istituzionale però consentitemi oggi di essere un pochino più Marina Sereni rispetto a rispetto a Donato perché la stanchezza fa brutti scherzi ragazzi scusate perché quando alla Farnesina tutti dicono ah Marina Sereni è molto interessata all'America Latina tutto merito di Donato di Santo cioè se c'è una radice diciamo un motivo per il quale nella mia passione per la politica estera per eh, la politica internazionale però questo continente mi è sembrato così vicino e così importante nella mia esperienza prima politica e poi eh, parlamentare e poi di governo in questa ultima fase eh, intanto molto lo devo al modo con cui Donato ha lavorato con me io sono arrivata al partito a IDS nel 2001, eh, quando Piero Fassino da segretario nazionale mi chiamò e mi disse se potevo fare responsabile esteri svenimento al telefono eh, e, e quando sono arrivata tutta la squadra degli esteri si interrogava su chi fosse questa Marina Sereni che veniva dalla periferia, perché non ero un dirigente nazionale del partito, non mi conoscevano, non li conoscevo ho trovato una squadra fantastica ma in questa squadra fantastica ho trovato un eh, una persona come Donato Di Santo che noi per scherzare fino a Bergoglio funzionava adesso con Bergoglio non funziona più dicevamo ma se scende dall'aereo il Papa Diciamo, ma chi è quell'omino vestito di bianco vicino a Donato di Santo in America Latina? Ecco, eh, in realtà, ora diciamo, Papa Francesco ci ha tolto questa butata, questa battuta. Ehm, però certamente Donato è quello, quel Donato che ha descritto Fassino, Fassino prima. E eh, nel fare il responsabile per l'America Latina nel Dipartimento Internazionale del Partito, lui è stato con tutti noi non solo con il segretario cosa che era diciamo piuttosto normale per, gerarchicamente ma anche con me che arrivavo eh, dalla periferia e sapevo molto meno di lui dell'America niente dell'America Latina è stato di una grande generosità perché quel stesso lavoro che lui ha fatto con Fassino da segretario lo ha fatto con me portandomi in America Latina e facendomi incontrare le classi dirigenti di quei paesi, il, la politica di quei paesi, facendomi capire la complessità di quei paesi e quindi anche convincendomi del fatto che nella gerarchia delle priorità della politica estera italiana eh, c'è un grande spazio per un lavoro sull'America Latina, che fosse necessario coltivare una relazione ricca, profonda politica non solo economica non solo di cooperazione economica ma politica con un continente complesso difficile eh, come quello dell'america latina ma con una grande possibilità una grande potenzialità per per noi il libro che donato ci offre che ci ha eh, dato ha come dire due parti una parte ci racconta un passato ma con una interpretazione e io penso che per la politica estera italiana sia molto importante riflettere su come sono andati i fatti e, e su come siamo arrivati qua perché se oggi noi siamo in Europa l'unico altro paese oltre alla Spagna che però ha una storia coloniale tutt'altra eh, a, a poter vantare di una così forte stretta relazione con i paesi dell'America Latina questo in gran parte lo dobbiamo a questa storia cioè questa storia noi l'abbiamo la, vissuta magari anche inconsapevolmente a volte sono state fatte delle scelte che non necessariamente avevano tutta questa chiave di lettura ma a ripercorrerla a ritroso dalla prima conferenza milanese diciamo così che nasce per un'iniziativa lombarda fino alla istituzionalizzazione fino alla decima conferenza che abbiamo fatto ad ottobre beh questa storia ci dice che è stato seminato qualcosa e che questo qualcosa ha prodotto una idea di politica estera. Non è sempre facilissimo, diciamo, noi diciamo, nel, quando spieghiamo ai giovani ragazzi che incontriamo quali sono i pilastri della politica estera italiana, diciamo l'europeismo, i rapporti tra, eh, transatlantici, l'appartenenza alla Nato, eccetera, spesso, eh, spesso ci fermiamo là. E questo investimento, cioè non è sempre possibile vedere chiaramente un percorso che ha prodotto una politica. Ecco, le conferenze Italia-America Latina sono un percorso che, han prodotto, eh, che ha prodotto politica, ha prodotto un'idea di politica estera nei confronti dell'America Latina. Un'America Latina che oggi è diciamo, non è mai semplice quel continente, ma oggi è particolarmente complesso. Io sto pensando, come molti di voi, penso alle, alle, al voto che ci sarà domenica in Cile, ok? Ma non ci possiamo, diciamo, eh, addentrare in questo. Però è un, è un continente in cui c'è stata e c'è una grande polarizzazione, è un continente eh, che... In, gran, in grande misura ha visto grandi paesi svilupparsi, ma è un continente anche ancora attraversato da enormi tensioni, da enormi eh, elementi conflittuali, eh, con diciamo così, appunto questa forte polarizzazione che, eh, che, ha, che ha, nel corso del tempo, anche prodotto delle conseguenze sulla dimensione regionale. Eh? Cioè, la dimensione regionale dell'America Latina, noi continuiamo a parlare di America Latina. Ma questa dimensione regionale, le varie organizzazioni, SELAC, eccetera, eccetera, che rappresentano l'America Latina, in realtà sono state un po' tutte colpite e indebolite da una polarizzazione, dalla crisi del Venezuela e così via. Però non abbiamo tempo, io su quello non mi soffermo, perché invece penso che oltre a questa storia che Donato ci racconta con dovizia dei particolari come suo stile, diciamo, non, eh, non eh, cioè, ci sono anche degli elementi diciamo, particolarmente evidenti dello stile di Donato nel libro, quindi la sua meticolosità diciamo, nel raccontare i passaggi, i particolari, però oltre a raccontarci una storia, poi Donato ci dà nella parte finale del libro una serie di indicazioni ci suggerisce di continuare questa storia. Quindi non si ferma a quello che abbiamo già fatto, che è tanto e che, lo dico qui, c'è il dirigente della struttura Michele Pala che eh, governa, diciamo, fa il direttore centrale per l'America Latina, ci sono protagonisti del, di tutte le fasi che abbiamo raccontato, noi siamo stati straordinariamente soddisfatti della decima conferenza Italia-America Latina per la qualità della partecipazione per la quantità della partecipazione e anche per lo come dire le aspettative che noi abbiamo sentito in quella conferenza cioè non sono soltanto venuti qua no perché dopo tanti eh, mesi di chiusura del de, durante il covid avevano voglia di farsi un viaggio in Italia sono venuti qui ministri eh, vicepresidenti del consiglio eccetera eccetera a portarci un, delle idee, a confrontarsi, a cercare dei partner. Noi abbiamo costruito una possibilità di partenariato attraverso la conferenza, le conferenze Italia-America Latina. Nell'ultima parte del libro, io lì li vorrei un po' interloquire, diciamo anche per rispondere alla, alla sollecitazione di Daniele Friggeri, ci da alcuni spunti. Primo, quello di europeizzare, diciamo così, la, eh, la nostra capacità di relazione con l'America Latina e quindi di lavorare per essere in qualche misura noi traino dentro la dimensione europea. Questa in questa conferenza, per la verità, ci, abbia ci abbiamo provato perché avevamo previsto una colazione di lavoro e avevamo invitato eh, sia l'alto rappresentante che alcuni ministri eh, europei per una serie di contingenze per la verità non dovute alla cattiva organizzazione e neanche alla cattiva volontà dei nostri interlocutori è riuscita a metà abbiamo fatto un pranzo se lo ricorda bene Antonella che è via Antonella Cavallari che vi ha partecipato e prendendo anche la parola eh, abbiamo fatto aprire la conferenza da Stefano Sannino che è un po' anche lui un, ital un, un italiano, eh? Eh, un italiano europeo, un europeo italiano, diciamo così, con molti legami con, eh, con, con, con gli amici spagnoli e ehm, noi abbiamo eh, lanciato questa idea, ha partecipato un sottosegretario competente eh, del governo spagnolo, ma lì abbiamo toccato con mano come questo tema sia cruciale perché è stata la parte forse più vivace di tutta la conferenza da parte dei nostri interlocutori. Cioè la discussione che noi abbiamo fatto in quella colazione di lavoro è stata una discussione molto vivace, molto libera perché non avevamo costruito diciamo, dei track precostituiti, -pre cioè, abbiamo aperto la discussione liberamente e, eh, ed è stato evidente ed è evidente che noi e la Spagna... La Spagna e noi, facciamo così, così non litighiamo, la Spagna e noi possiamo essere nell'ambito dell'Unione Europea e dobbiamo essere nell'ambito dell'Unione Europea, i paesi che trascinano l'Unione Europea a cogliere di più il senso della relazione con l'America Latina. Eh, per noi che quando andiamo a Bruxelles dobbiamo sempre far ricordare ai nostri partner europei che esiste il Mediterraneo e il Medio Oriente e che non esiste solo l'Europa dell'Est diciamo la parte dell'Est è un, un triplo salto mortale no? Nel senso che noi abbiamo già il tema perenne di dire all'Europa guardate che dei due vicinati quello che in questo momento preme di più è il Sud no? È è il, medio, è il Mediterraneo ed è, è l'Africa. Dobbiamo spiegare poi che non solo c'è quello ma c'è un grande un'area un una regione del mondo che è l'America Latina che ci interpella ci interpella sulla natura e la dimensione dei rapporti transatlantici lo ha detto Piero ma io ricordo quante volte l'ha detto la vicepresidente la vicepresidente eh, colombiana nella discussione della conferenza su cui ha molto battuto dicendo guardate che voi dovete capire che le relazioni transatlantiche dell'Europa non possono essere solo con il Nord eh, America, ma devono comprendere anche noi, anche perché in una, diciamo, competizione egemonica, diciamo così, con la Cina, noi, io sono stata, diciamo, prima del, dello scoppio del COVID, ho, ho visitato il Brasile, e eh, il Cile, eh, il Messico soprattutto nel in Cile la presenza cinese è incredibile e non è presenza solo economica anche lì cioè vorrei che noi avessimo chiaro qual è la competizione che lì si esercita quindi conviene a tutti conviene anche ai nostri amici statunitensi che l'Europa non sia troppo distratta nel, nel rapporto con l'America Latina e a noi conviene non delegare solo agli Stati Uniti il rapporto con l'America Latina per tante ragioni che credo siano abbastanza evidente quindi io penso che la conclusione degli accordi in discussione a livello europeo Mercosur, Cile, Messico non limitandola agli aspetti commerciali ma includendo gli aspetti politici sia un passaggio ineludibile ma che sia un passaggio anche ancora importante poter contribuire insieme alla Spagna inevitabilmente ad una riflessione europea che rifocalizzi l'importanza per l'Europa di una relazione con l'America Latina che si fondi su temi politici. La pandemia ci ha aiutato? Da questo punto di vista ahimè a rendere evidente che abbiamo delle sfide globali il clima la salute eccetera molte delle conversazioni che abbiamo fatto in questi mesi attraverso l'Ila attraverso gli strumenti diciamo di internet ci hanno dimostrato che c'è un terreno sterminato su quale lavorare la seconda quindi per le conferenze penso che il tema di europeizzare le conferenze sia una delle questioni su cui Pensando all'undicesima, e quindi pensando al futuro governo, dico a palla, diciamo, consegna a palla il tema, eh, eh, credo che questo tema ci sia tutto. La seconda, la seconda pista che ci suggerisce eh, Donato, è più complessa, è quella di pensare a, delle, a uno spillover, diciamo, a una serie di filiazioni, di, di articolazioni della conferenza sul versante delle imprese. Mi pare veramente. Evidente che oltre al forum PMI che già noi facciamo ci sia lo spazio per una iniziativa anche autonoma però un dialogo diciamo così tra imprese che possa non essere necessariamente costruito dalle istituzioni anche dalle, dalle imprese stesse cioè un foro delle imprese che possa accompagnare e essere in parallelo alla conferenza Italia America Latina tema società civile mi sta molto a cuore però non mi posso soffermare molto perché volevo eh, so, sottolineare due altre proposte che fa il libro di Donato che secondo me sono quelle su cui possiamo cominciare a lavorare una è l'evento binazionale una volta ci abbiamo provato Donato se ti ricordi perché si offrì mi pare di ricordare il Cile di ospitare una conferenza italia America Latina però Italia Cile in quel caso nell'anno di mezzo cioè nell'anno in cui l'Italia non ospita la conferenza e quindi organizzare un evento in uno dei paesi della dell'America Latina nell'anno in cui l'Italia non ospita la conferenza partendo dal rapporto binazionale, ma ovviamente avendo la possibilità stando già nella regione di poter allargare e invitare gli altri paesi a quel tipo di conferenza. E io penso che questo sia una eh, ipotesi relativamente praticabile, abbastanza praticabile, ovviamente da costruire, però è una delle questioni su cui lavorerei, diciamo, lavorerei volentieri, diciamo, penso che ci possa essere uno spazio. E l'altra idea che credo sia utilissima è quella del Consiglio scientifico delle conferenze Italia-America Latina, cioè una, un po' un, costruire un luogo in cui eh, questa riflessione non la facciamo soltanto tra eh, istituzioni, ma la facciamo anche avvalendoci di competenze, di eh, energie, di, di, di pensieri che si elaborano altrove, dai centri studi, alle università, eh, appunto al mondo delle imprese, ai centri studi delle imprese e così via, perché penso che ci sia materia, ecco, c'è cioè materia per rendere questo, que tutto questo patrimonio un po' più visibile anche, diciamo, alla larga opinione pubblica, stiamo parlando di una larga opinione pubblica, ovviamente avvertita, ma noi abbiamo la testimonianza concreta quando andiamo a vedere le relazioni economiche, ma anche quando andiamo a vedere le relazioni tra le università eh? ma anche quando andiamo a vedere progetti di cooperazione che non sono finanziati dalla cooperazione italiana perché magari lì non abbiamo priorità ma da parrocchie associazioni eccetera vediamo che le relazioni people to people diciamo così tra l'Italia e l'America Latina sono tantissime e sono enormi non sono solo legate alla, agli italo discendenti alla no sono, sono ormai sono cose nuove sono cose che sono nate strada facendo ci sono, eh, ci sono progetti di rapporto tra le università che sono fantastici la più, forse la parte più, più commovente e più coinvolgente della nostra conferenza di quest'anno è stata la parte sul programma falcone borsellino nella parte della società civile quando abbiamo visto quanto era cresciuto il rapporto tra le società civili sulla questione della lotta alla corruzione della lotta alla criminalità organizzata e così via chiudo eh, poi però chiudo ma lancio la palla a Pier Ferdinando Casini penso che un altro spillover che dobbiamo fare è formalizzare e rendere stabile quest'anno ci ha pensato Fassino qualche anno fa ci pensai io da vicepresidente della Camera penso che sia molto importante stabilizzare il rapporto tra Italia e America Latina sul versante parlamentare, proprio perché i parlamenti sono diversi, diciamo così, dai governi e noi dobbiamo tenere aperta una finestra più grande possibile di relazione politica tra i rappresentanti dei parlamenti, diciamo, e anche perché abbiamo in comune il tema di come restituiamo ai cittadini la fiducia nei confronti delle istituzioni parlamentari. è un altro delle, dei temi che andando in America Latina e confrontandoci con quelle classi dirigenti noi troviamo, cioè me stupiva, mo mi stupiva molto relativamente, quando sono andata in Cile l'ultima volta era il tempo dell'estallito social, c'erano le manifestazioni e c'erano i cartelli sul taglio dei dei fondi ai parlamentari sul taglio degli stipendi ai parlamentari sulla riduzione del numero dei parlamentari cioè ho detto Dio, ma dove sono? Non avevo no? Ecco lo dico per ovviamente stiamo parlando di di realtà incommensurabili diversissime eccetera però il tema dell'antipolitica, della difficoltà di far di rendere credibili e affidabili le istituzioni agli occhi del dei cittadini è un tema che ci accomuna, come, co, come accomuna ormai tutte le democrazie, per la verità. E quindi io penso che questa sia una delle questioni che i parlamenti possano eh, discutere insieme, sul quale costruire insieme un lavoro anche per il futuro. Grazie. Grazie, grazie mille. Io prima passo subito la, la provocazione, provocazione, insomma la riflessione di, di Marina Sereni a, a Pier Fernando Casini, ehm, senatore, presid già presidente dell'Unione Interparlamentare e, e aggiungerei, eh, oltre al, alla dimensione appunto parlamentare, qual è lo spazio eh, politico no? per una collaborazione politica per l'America la, Latina. Prego. Grazie. Innanzitutto consentitemi, visto che siamo tutti abbastanza amici qui, di iniziare con una considerazione. Eh, dato che eh, Piero e eh, Marina hanno ringraziato fortemente Di Santo per il contributo che ha dato alla conoscenza dell'America Latina alla sinistra italiana, e consentitemi che io ringrazio Piero e Marina perché hanno, sono riusciti a trasformare un giovane estremista in un processo di rieducazione lungo, eh, lungo che è durato anni, in una, eh, in una realtà di un uomo anche appetibile per i moderati come il sottoscritto. Perché eh, da quel giorno in cui eh, Fassino lo trovò in un covo pieno di bandiere sandiniste, dopo l'abbiamo civilizzato un pochino in tutti questi anni, è riuscito ad essere un punto di riferimento, diciamo, anche detto questo, ovviamente è una battuta, ma non è poi così battuta, e invece la, la cosa che volevo dire è una, e che cosa ci accomuna qua questa mattina, e, e, e guardo le facce delle persone che ci sono, è che noi qua siamo un po' una lobby detto tra noi, di persone che credono a questo rapporto tra Italia e America Latina e che nelle posizioni che hanno avuto o che hanno in Parlamento, nel governo, nella, ne, nella casa della Farnesina, nella società civile, si sono battuti per tenere aperta questa finestra. Oggi il problema vero al di là degli sforzi, io veramente ritengo Fassino eh, un esempio, lo, lo voglio dire, di, di come uno dovrebbe fare le cose, anzi lui è un eccesso perché è patologico, no? le fa sempre all'eccesso, al 200%, basterebbe che gli altri la facessero al 100%, però lui ad esempio sul tema delle relazioni parlamentari ha fatto moltissimo, Marina lo sapete, io però penso che noi dobbiamo riconoscere che questo oggi è un buco nero della nostra politica e della nostra politica estera. Io non credo che la sensibilità che abbiamo noi sia condivisa oggi generalmente perché io vedo anzi che per come si sta sviluppando il processo di globalizzazione per le priorità che diventano il tema dell'Oriente, della Cina, dell'India eccetera l'America Latina sia in un buco nero. Anzi, io vi vorrei dire qualcosa di più. Io non sono neanche più convinto che gli Stati Uniti abbiano tra le loro priorità il tema del, dell'America Latina, perché vedo negli atteggiamenti statunitensi rispetto ad alcuni crisi aperti in America Latina una sorta di, come se si dicesse, questo è un problema enorme lasciatelo lasciatevelo spiegare a voi cioè facciamo un esempio concreto il venezuela il venezuela oggi è in una condizione di paralisi permanente perché perché il governo non ha cioè, è lì rimane lì non ha incentivi più di tanto ad aprire un processo di transizione L'opposizione è paralizzata dai suoi contrasti e non ha la forza sufficiente di ribaltare il governo. E che cosa capita? Che la gente soffre, che il popolo sta sempre peggio e che la politica continua, sia gli uni che gli altri, in un, suo, in un proprio processo di autoreferenzialità alle spalle dei cittadini. Davanti a questa questione cosa fanno gli Stati Uniti? Ma guardate che sostanzialmente non fanno nulla cioè si sono limitati con Trump ad affermazioni di principio tanto più gravi e sbagliate in quanto hanno ingenerato illusioni in un'opposizione che parlava io parlavo tante volte con quelli dell'opposizione mi dicevano adesso faranno brigaranno di guarda adesso non succederà niente e infatti non è successo niente E eh, allora io dico che questo è un problema immenso che abbiamo di fronte che va Oltre il tema dell'Italia e dell'America Latina, oltre il tema dell'Europa e dell'America Latina, certo che se noi volessimo stabilire delle priorità, questo è un tema per noi ineludibile. Facciamo un esempio. Quali sono le priorità della politica estera italiana? Io ricordo, scusate non per citare sempre Fassino, ma è qua per cui è ovvio che parlo con lui, no? Io ricordo il lavoro che Fassino fece sul tema dei Balcani, per forza, perché i Balcani sono una priorità per l'Italia e quando Juncker, insediando la Commissione, disse per questa legislatura nessun possibile ampliamento ad alcun paese dei Balcani, fece un errore enorme, più che altro un errore dissuasivo degli sforzi che potevano fare, perché può anche capitare che finisca così ma non lo si dice a freddo cinque anni prima mortificando tutto un processo virtuoso che è in corso se i Balcani sono instabili se sono, se sono ricettacolo di foreign fighters di droga cioè, è chiaro che siamo destabilizzati noi i Balcani sono una priorità l'America Latina è un'altra cosa perché può apparire talmente distante da essere ma l'America Latina è un punto di riferimento potenziale per l'Europa enorme, naturalmente dico per l'Europa perché è giusto quello che diceva Marina, non si può neanche essere velleitari in queste cose. Noi siamo figli di questa tradizione, siamo figli di questa tradizione. Noi che veniamo dal passato, e scusate se non si viene dal passato e non si ha radici su nulla, siamo figli di questa tradizione perché io ho, visto, ho sentito con, diciamo, con simpatia e con nostalgia quello che loro hanno detto su, sull'origine del vostro rapporto, su quello che è stato il lavoro che ha fatto il Dipartimento Internazionale di partiti che vengono dal Partito Comunista e poi si sono evoluti. Io ricordo, ricordo l'attenzione eh, Bernardo Leyton, tutti i, i democratici cristiani come Gilberto Bonaluvi il lavoro analogo e parallelo a quello che tu hai fatto, che facevano con i grandi capi della DC. Ma io ricordo, da Rumora Colombo, da Fanfani, che l'America Latina era per loro una priorità. Oggi noi abbiamo il compito, che è immane, perché le condizioni globali sono diverse, di riaprire questi riflettori. Naturalmente il tema parlamentare, giusto, è un, un aspetto di questo, noi abbiamo un rapporto preferenziale con tutti quelli dell'America Latina, direi indipendentemente dalle collocazioni politiche, perché poi in definitiva i parlamenti hanno, sono lo specchio di paesi, ci sono maggioranze e opposizioni, certo e termino, qualche evoluzione nazionali politiche sono un po' preoccupanti sono un po' preoccupanti perché adesso lui faceva riferimento al tema del Cile del voto di domenica insomma voglio dire anche da altre parti abbiamo un'instabilità semi permanente pensiamo a quello che sta capitando in Perù tra il congresso e il, e il governo cioè qui eh, veramente c'è c'è anche diciamo in America Latina c'è da preoccuparsi seriamente dell'America Latina perché il rischio è che in questa condizione, ecco che poi non è un caso la penetrazione cinese, perché? Perché i cinesi non è che guardano ai sistemi politici alla destra, alla sinistra, al questi si buttano, occupano degli spazi e creano una dipendenza progressiva di questi paesi che poi non si riusciranno più a svincolare per cui abbiamo molto da fare disse quello diceva quello molto è stato fatto ma tanto rimane da fare moltissimo direi grazie grazie e ora darei la parola all'autore a donato di santo grazie visto gli interventi che si sono susseguiti e, e le manifestazioni così di, di affetto, di, di amicizia, eh, che, che ricambio naturalmente e eh, sono d'accordo con Pier Ferdinando Casini, eh, è stato reciproco, questo, questo apprendimento è stato un apprendimento eh, reciproco. E, Credo che oggi, tra le, tra le tante cose che sono emerse ehm, da, dalle parole di Piero Fassino, di Marina Sireni, di Pier Ferdinando Casini, eh, è proprio un omaggio eh, non, non, eh, così, non eh, stantio, non... Eh, un omaggio a quella che era ehm, che è stata per un periodo della nostra storia la Repubblica costruita sui partiti politici, sulla struttura dei partiti politici che permettevano tante cose, adesso non entriamo ne, nei particolari, nelle storie personali, già sono imbarazzato per questo, quindi non, non, non dirò nulla, mi ero segnato delle cose ma evito, tanto poi nel libro qualcosa c'è. Eh, però permettevano che questa capacità, di, ehm, di conoscenza, di approfondimento, di relazioni, fosse eh, qualcosa che in, percorreva tutto eh, il panorama politico del nostro paese nella politica estera. Credo che eh, ci siano ancora le condizioni, non so se sarà facile, però ci siano ancora le, ancora le condizioni, per poter far tesoro di tutto questo e magari anche con alcune delle cose che oggi sono state dette con contributo che spero per chi poi lo leggerà potrà avere la sua opinione di aver dato anche con questo, con questo lavoro eh, di andare appunto in questa, in, in questa direzione. Oggi noi qui abbiamo avuto, eh, abbiamo politici tra, tra i relatori, politici di prima grandezza che eh, magari per qualcuno dei presenti, è anche una per molti no, ma per qualcuno può essere anche eh, una scoperta, eh, sanno, sanno, conoscono davvero, qualche esempio è saltato fuori, molto, ognuno, di loro, ognuno di loro potrebbe aggiungere e dire, conoscono davvero eh, un continente che apparentemente è lontano, ma inaudianamente non lo è, eh, che è appunto l'America Latina mettiamo a frutto tutto questo facciamo fruttare tutto questo facciamo in modo che anche nel giorno d'oggi con twitter con, con tutte queste cose moderne però tutto questo possa eh, come dire essere di nuovo all'ordine del giorno di nuovo un, um, un impegno uh, politico di priorità nella politica estera e questa priorità nella politica estera secondo me ehm, è possibile assegnargliela, ferme restando tutte le cose dette, eh, diciamo le priorità, il Mediterraneo, l'Est, tutto questo è tutto vero, ma aggiungendo questa, questa priorità nella politica estera, eh, tutto ciò è possibile a mio parere, anche perché eh, eh, da sempre nel dopoguerra l'America Latina, invece che dividere, unito le forze politiche italiane che non significa che tutti la pensassero o la, pensa o la pensiamo allo stesso modo ci mancherebbe altro non è così eh, su ogni realtà su ogni paese su ogni leader politico ci possono essere e ci sono spesso opinioni diverse che mi sembra del tutto dirlo qui è quasi scontato è tutto ovvio e naturale non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo però al fondo c'è un sentimento che travalica questo che è di alcune visioni di fondo comuni. Ecco, mettiamo a frutto questo, facciamolo fruttificare. Perché esiste l'ILA? L'Ila, l'Istituto Italo-Latino-Americano, c'è qui la sua segretaria generale eh, che saluto, eh, perché esiste l'ILA? Lì la esiste perché c'è stata una politica di Stato, altrimenti un governo in un certo momento con un ministro degli esteri visionario e, e, e che conosceva quel pezzo di mondo, costruiva un istituto eh, per l'America Latina, sarebbe durato il tempo di quel governo o, o, o di, quella, di quel motore politico e poi sarebbe andato nel dimenticatoio, sarebbe scomparso. No, c'è ancora, ha vissuto alti e bassi, tanti momenti ma c'è ancora e c'è nella misura migliore nella forma smagliante migliore possibile perché perché c'è stata una politica di stato perché quando si è votato nel 66 la, la costruzione dell'ILA l'ha proposto un governo dove c'erano appunto personalità quali Aldo Moro Amintore Fanfani eh, eccetera eccetera ma è stato votato è stato votato dall'opposizione dal pc quindi è diventata una politica di stato e infatti esiste ancora ecco le conferenze italia america latina questa, questa esperienza molto, molto importante molto significativa che, che sta che sta caratterizzando il rapporto dell'italia italia europa con l'america latina hanno un po Mutatis mutandis, nella situazione eh, data, i decenni sono passati, le stesse caratteristiche. Quindi mh, il fatto che ehm, eh, un governo eh, de, de, dell'Ulivo, dell'Unione, come lo si chiamava nel 2006, raccogliesse se, senza timore, senza preoccupazioni un'esperienza, un, un certo locale, ma importante perché quando si parla di Lombardia, insomma, non è una cosa locale, è una cosa nazionale, seppure eh, all'interno di una realtà eh, specifica, e la facesse maturare e diventare ehm, esperienza nazionale, ecco, eh, vuol dire che, che questa volontà esiste a prescindere dagli, dagli schieramenti politici una persona come Gilberto Bonalumi, che è stato un po' l'ideatore, il, il, il, il, il motore vero dell'inizio, eh, che anch'io saluto con grande affetto. E oggi non può essere qui come avrebbe, avrebbe voluto, mi ha telefonato e per questo mi permetto di dirlo, ma ci sta, ci sta seguendo. Ecco, eh, ha potuto costruire questo perché poi ha avuto queste sponde, Finito il governo Prodi, dove abbiamo costruito, eh, come dire, forse per la prima volta in un atto ufficiale, eh, è, stata, è stata iscritta la politica verso l'America Latina come priorità. Una delle priorità della politica estera italiana, grazie sia al Presidente del Consiglio del momento, appunto Romano Prodi, e grazie al Ministro degli Esteri di quel momento che raccolse questa, questa volontà e da par suo la, la fece propria come Massimo D'Alema. Bene, tutto questo poteva poi cadere, finire, perché vabbè, si ritornava a qualcosa in Lombardia, invece no, il governo successivo, diretto, presieduto da eh, eh, Silvio Berlusconi con Ministro degli Esteri Franco Frattini, ebbero, in particolare Franco Frattini che, curò, dire, che seguì direttamente questa, questa, anche questa tematica da Ministro degli Esteri, ebbe l'intelligenza l'intelligenza anche per l'interesse e che va benissimo di raccogliere tutto questo e di proseguire eh, questa attività. Ecco tutto questo non è scontato, cammina sulle gambe nostre, vostre, de, di coloro che in un dato momento, in una data situazione, in un dato eh, eh, ambito sono i protagonisti o i micro protagonisti di una storia più complessiva. Voglio ringraziare eh, veramente mh, di cuore e, e, e profondamente l'attività eh, di Daniele Frigeri e, eh, e del CESPI, del Centro Studi di Politica Internazionale, uno dei pochi centri studi <ride> o istituti di, di, di, di approfondimento in politica estera in Italia, che ancora e spero sempre più si occupa di, eh, anche tra le tante cose che, che fa naturalmente importantissime, anche di America Latina. Questo è, eh, come dire, un investimento, io spero, eh, importante non solo per l'oggi eh, ma, eh, ma anche per, per il futuro. Eh, il CESPI è stato eh, dall'inizio, addirittura dalle conferenze eh, eh, sull'America Latina che si svolgevano eh, in Lombardia, uno dei centri studi che sempre è stato... Eh, in prima fila nel collaborare a queste, a queste attività e quindi credo che tutto questo patrimonio debba e possa essere speso, eh, speso eh, utilmente eh, questo strumento di politica estera, che sono le conferenze Italia-America Latina, ma che non si limita alla conferenza, a, questo, a questa struttura delle conferenze, sono tutto quello che ci stiamo dicendo qui, l'articolazione di, di queste attività, eh, tutte, tutte queste, eh, tutta questa esperienza che emerge deve essere in qualche modo eh, capitalizzata già eh, la viceministro marina sereni faceva dei riferimenti ad alcune, ad alcune eh, proposte ad alcuni suggerimenti che io mi permetto mi sono permesso di fare, di fare nel libro eh, ne ha accennato lei, non, non sto qui ad entrare nel merito anche per non togliere così la, il gusto, spero di, leggerlo, eh, di leggerle sul libro. Però voglio richiamare una cosa: eh, non era previsto, io non, non pensavo di aggiungere anche quel capitolo eh, al volumetto, al, al volume che sta, su cui stavo lavorando, fino a quando non mi è arrivato eh, il testo del messaggio del Presidente della Repubblica, di Sergio Mattarella, il nostro Presidente, che eh, in poche parole, lo, lo leggerete in apertura del libro, dice alcune cose molto, molto in linea con quella che è, che è il suo modo di, di essere, di pensare, di svolgere il suo ruolo, e poi usa un, un, un, un, come dire, un termine che così all'inizio mi aveva un po' sorpreso, cioè i, usare delle idee apripista per il lavoro verso l'America Latina. E Allora mi sono detto, beh, in effetti alcune di queste, di queste idee che frullano per la testa a me e ad altri che naturalmente da cui in parte ho attinto, attingiamo reciprocamente quando parliamo di queste cose probabilmente è il caso di segnalarle alcune di queste idee, apripista, come il nostro presidente ehm, le, le, le qualifica nel suo messaggio. E quindi, dopo la lettura del, del messaggio di Sergio Mattarella, ho, eh, mi sono deciso ad aggiungere in fretta e furia, erano gli ultimi giorni prima della consegna del, del testo, anche quelle, quelle proposte. Eh, ultimissime battute, eh, sia sulle cose che... Eh, che hanno detto i tre, i tre relatori presentatori per Ferdinando Marina e Piero ehm, eh, in particolare per quanto riguarda l'Europa eh, eh, una priorità ci deve essere nel rapporto di questo con questo continente beh non può, pu non può più essere solo da parte dell'Italia noi siamo in Italia diciamo che l'Italia deve fare le conferenze sono Italia America Latina Lila tutto quello che vogliamo però ovviamente mettiamo sempre una virgola e aggiungiamo l'Europa non, non, non esisterebbe diciamo così anche perché dal due, dal 1911 eh, nel bene e nel male sono successe poi tante, tante cose eh mondo. Eh, nel mondo. Bene, eh, a un certo punto, quando eh, eh, per fortuna eh, eh, la Spagna è rientrata nel, nel concerto delle, delle, delle democrazie, eh, naturalmente tutta questa attività che era stata impostata in particolare da Fanfani e da altre, e da altre personalità ha avuto uno scossone perché entrava in scena oggettivamente diciamo, una una, un attore eh, del, tutto, del tutto particolare per tutti i motivi che già sono stati detti. Lì c'è stato un cortocircuito, c'è cioè un libro di Nocera e, Vol, e, Vol, e Wolf eh, molto, molto interessante da questo punto di vista che analizza bene anche questo in particolare la, il, il capitolo proprio del professor Paolo Wulzer, Wulzer che analizza bene questo punto, da parte europea fu in qualche modo dato in appalto, così, no, non solo la volontà spagnola, questo mi sembra ovvia e anche legittima per, da, da, dal loro punto di vista, non c'è nulla da, da recriminare, ma meno ovvio e forse meno legittimo da parte europea, come dire, fu, e lì c'è un'analisi dei documenti molto interessante che io in parte richiamo nelle, nelle note a cui mi riferisco al lavoro che ho citato, bene, venne in qualche modo dato in appalto. Vogliamo parlare dei risultati? Faremo una conferenza ad hoc, non adesso, non, non esprimo nessuna, per parlare dei risultati. Se i risultati sono il meglio possibile, tutto quello che di meglio poteva succedere è successo, bene, avanti così, non c'è nessun problema. Se i risultati, alla prova dei fatti di questi ormai 25-30 anni, non sono esattamente eh, il meglio possibile, ma vogliamo riconsiderare questo punto in accordo ovviamente con la Spagna, che sarà sempre il, il capofila, è ovvio, è nelle cose, diciamo così, e nessuno si sogna di, di, di dire il contrario, anzi è, è una garanzia, però cominciare concretamente a pensare a una relazione dell'Europa con l'America Latina che veda come protagonisti eh, tutti i paesi europei naturalmente, ma in particolare la Spagna, l'Italia, il Portogallo, la Francia, la Germania. Quindi questa volontà come volontà eh, politica eh, va a mio parere assolutamente espressa. Eh, eh, eh, sono state fatte sia da Piero che da, che da Marina, eh, Marina Sereni dei richiami alle proposte concrete che appunto ci sono nel libro. Non starò qui ovviamente a ripeterle, se non per dire un'ultima cosa, e cioè che per quanto riguarda le attività, le attività che potrebbero essere, come dire, di supporto alle conferenze Italia-America Latina, adesso, dopo, la, dopo il passaggio di boa del, della, decima, della decima conferenza, eh, e che si aggiungerebbero sia al, al foro delle piccole e medie imprese italo-latinoamericano che gestisce eh, l'ILA eh, e sia a, al, al foro parlamentare, eh, eh, già, già hanno fatto riferimento prima a questa a, altra importante attività di supporto alle conferenze, in particolare quelle strutture, quegli strumenti che potrebbero rivolgersi alla società civile, ai poteri locali, a tutti quei livelli di interlocuzione con l'America Latina che, dove davvero l'Italia e, e, e la sua complessità e la sua specificità avrebbe tantissimo da dare e da, e da offrire e da ricevere. Ecco, io penso che tra, tra i tanti organismi che, che, posso, che potranno e che potrebbero dare un contributo, in primis dovrebbe esserci proprio il CESPI, proprio questa struttura, perché non ha mai smesso di eh, impegnarsi anche quando non era di moda, anche quando non c'erano eh, le risorse su, questa, su questo versante e quindi io spero che, eh, che possa avere un ruolo di pro da protagonista anche in questo momento. Eh, ringrazio di nuovo il direttore Frigeri, ringrazio tutte le persone e i collaboratori del CESPI che hanno permesso di dare di dare luogo a, questa, a questo momento per me eh, eh, importantissimo e, e di cui sono, sono orgoglioso e ringrazio tutti i partecipanti all'incontro. Grazie, grazie Donato. Eh, da, da parte mia eh, il Cespi conferma il suo interesse, e la sua disponibilità, la moda non è ancora arrivata, i soldi non ci sono, eh, però noi eh, eh, ci siamo. Ci Io facciamo. volevo, <ride> <ride> eh, volevo eh, intanto appunto, ringraziarvi e se c'erano, abbiamo ancora qualche minuto, se c'era qualche eh, riflessione, osservazione, domande... Eh, arrivederci, grazie. Oh, via. Ciao. Ciao. Grazie. Non so se rompo il ghiaccio dalla parte dell'auditorio, ma mi fa piacere fare questo piccolo intervento. Intanto saluto tutti, ovviamente saluto molto donato e devo soltanto eh, riportare la mia esperienza e tutto sommato anche, anche l'auspicio. Io per anni ho seguito attività di carattere industriale in America Latina, eh, devo dire anche con, grande, anche con grande successo, ovviamente in stretta collaborazione con tutti, in stretta collaborazione con la Farnesina e, e, e ovviamente però con devo dire con il supporto di Donato in vari, in vari momenti e in varie fasi. Quindi, Intanto è un riconoscimento anche da parte di chi ha vissuto eh, in posizioni diverse, evidentemente, ma ha vissuto dall'altra parte, da una parte, ecco, dalla parte dell'industria, dalla parte dello sviluppo, dalla parte della cooperazione, questa riflessione, questo, questa possibilità di sviluppare attività, azioni, investimenti importanti. Dall'altro richiamo sempre l'esigenza eh, del fatto che probabilmente potremmo cominciare a spingere anche sul, sulle grandi imprese cioè credo che bisognerebbe trovare la modalità di attivare una forma così come è stato fatto con successo dal mio punto di vista all'interno dell'ILA, sulle piccole e medie imprese anche cercare di attivare un forum o quale che sia la forma questa si può cercare per cercare la cooperazione fra le grandi imprese questo secondo me può spingere anche in quella che è una non, non possiamo nemmeno definire la competizione ma insomma un approccio eh, da parte cinese e probabilmente può essere anche una spinta molto forte, data la presenza molto consistente, è stata citata Lennon, ma tante sono le imprese italiane presenti, anche storicamente presenti nel, in America Latina, in tanti paesi dell'America Latina. E questo anche per far quindi non soltanto, eh, soltanto quelle spagnole, ma anche per far fronte al fatto che effettivamente manca l'Europa. E Manca l'Europa ma anche il sistema finanziario europeo in America Latina non è sufficientemente forte e questo probabilmente bisognerebbe cercare di rimetterlo un po' al centro della discussione solo questo, un ringraziamento a Donato un ringraziamento naturalmente a tutti e grazie dell'invito inviti naturalmente eh, c'era eh, Dario Conato prima Sì, poi... sì grazie, buongiorno eh... Grazie a tutti, all'ottimo lavoro svolto da Donato e alle eccellenti presentazioni che purtroppo vengono, cioè sono ottime, ma vengono dal ridotto numero dell'artiglieria pesante degli amici italiani, della politica italiana, degli amici dell'America Latina. Io sono un po' più pessimista, ecco, sono abbastanza vicino a quello che diceva l'onorevole Casini, Credo che, sebbene probabilmente è vero che dopo la Spagna viene l'Italia, la distanza è forte tuttavia. Nel Parlamento europeo, che seguo anche per lavoro, l'iniziativa trainante sull'America Latina è fondamentalmente dei, dei deputati spagnoli, è difficile trovare politici dei partiti democratici italiani eh, oltre ovviamente a quelli presenti, a quelli di punta, che abbiano un po' di competenza o oserei anche dire di interesse verso l'America Latina. Quindi io invito chi è qui a continuare un lavoro che è molto ancora da fare. Due cose sole. L'America Latina non solo è vicina per le tante ragioni che sono state qui ricordate, ma anche perché è un elemento fondamentale dell'equilibrio dell globale. Una volta ero in America, tornando dall'America Latina dove ero stato per un progetto sulle, piccole, sulle economie locali, le piccole imprese, eccetera, leggevo 000, il libro di Saviano sulla, eh, traffic, sul narcotraffico e mi rendevo conto che dove ero stato sotto passavano fiumi carsici di miliardi di miliardi di narcodollari che rendevano totalmente inconsistente il lavoro che cercavamo di fare. Eh, sulla superficie. Quindi, primo, traffico d'armi, droga e traffici illegali di vario genere, lì hanno profondissime radici e la democrazia di quei paesi è fondamentale per, i no, per il nostro equilibrio. E vorrei anche ricordare, il, eh, non il COVID, insomma, la sede che si ricordava di Donato, è quella da cui veniamo noi negli anni 70, la democrazia progressiva erano quei manifesti lì e dall'altra parte c'era Pinochet. Oggi ci ricorda Sergio Ramirez, un grande intellettuale di sinistra, che la, la dicotomia non è destra-sinistra in America Latina, è democrazia-autoritarismo, che ha grandissimi agganci col primo tema che menzionavo. Ecco, io una bella scossa ai nostri politici, alle nostre politiche, continuerei a darla e dal nostro piccolo del Cespi, che in una roba che è ancora donato e fuori moda e ancora non ha finanziamenti, cercheremo eh, di continuare a fare. E ultimissimo, quali sono le migliori fonti di informazione per chi ha fretta e vuole leggere in spagnolo sull'America Latina? Vabbè, ovviamente il Paese, eccetera. i giornali latinoamericani, ma vai su Deutsche Welle e c'hanno la sezione in spagnolo sull'America Latina. Vai sulla BBC, hanno un'eccellente. Molte testate europee lavorano sull'America Latina, in lingua, eccetera. Tra... Nulla trovate nella stampa italiana. In italiano, in inglese, in spagnolo, in portoghese, nulla. Quindi c'è una disattenzione sociale Molto vasta, quindi invito la nostra artiglieria pesante a continuare con le munizioni. Grazie. Grazie. La dottoressa Cavallari voleva. Prego. Allora. Sì, io oh, a parte che approfitto dell'occasione per ringraziare eh, Donato e, e dire che più fortunata di così non potevo essere perché. Essere il successore eh, di uh, un segretario generale come Donato Di Santo a Lila eh, è veramente stata una, una grandissima fortuna perché mi ha permesso di costruire su fondamenta solide. Quindi tutto quello che Lila sta facendo adesso è possibile perché la casa era stata messa a posto e come era stata messa a posto. Quindi grazie veramente ancora una volta Donato. Eh, Volei brevemente intervenire su due punti. Il primo è quello dell'Europa. Eh, Lila, grazie anche al lavoro che Donato e il direttore Rossi, che oggi è con noi, eh, avevano svolto prima, ha avuto il riconoscimento di ente delegato per la cooperazione europea. Questo ci sta permettendo di crescere in maniera incredibile, tanto che attualmente gestiamo programmi di cooperazione europea per quasi 10 milioni di euro, che non è poco. E questo ci ha permesso di consolidare un rapporto con la Spagna estremamente produttivo. Io qui vorrei dire che la Spagna sta diventando non il nostro antagonista, ma un collaboratore. Noi stiamo gestendo programmi insieme alla FIAP, l'Agenzia di Cooperazione Spagnola, con un ruolo di grandissimo rilievo. Sono loro a chiederci delle cose, sono loro a proporci. Per esempio in Cile, si parlava del Cile eccetera, noi abbiamo partecipato... Alla, eh, stiamo partecipando tuttora al processo di definizione eh, della, della nuova Costituzione cilena. I, gli spagnoli hanno chiesto a noi di portare degli esperti costituzionalisti italiani. La stessa cosa succede nel campo della lotta alla, alla criminalità organizzata, alla corruzione. Sono loro a riconoscerci una premazia e a chiederci portate voi degli esperti italiani perché voi avete i contatti e di fatto è vero ce li abbiamo e li portiamo quindi questo ci viene riconosciuto ora che succede possiamo fare di più sì certamente noi potremmo avere e questo è un altro dato importante moltissimi programmi in più e questo lo so per, cer per certo perché mi si chiede spesso e volentieri di partecipare a programmi europei ultimamente mi hanno chiesto persino di partecipare in un programma per i Balcani io ho detto di no non ce la posso fare eh, ma per dirti la considerazione dell'expertise dell'esperienza che abbiamo accumulato sta travalicando pure l'America Latina ci hanno detto quello che voi fate in America Latina per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ci è di esempio pure in Serbia ho detto vabbè lasciamo stare però gli spagnoli da soli non ce la facevano. Che succede? Che cosa manca? C'è ora in questo momento un processo che Marina conosce bene che è quello delle TEI, cioè della Team Europe Initiative. Adesso si va per grandi temi, quindi si dice eh, per eh, giustizia e sicurezza, per green economy, per digitalizzazione occorre stabilire delle priorità. Queste priorità si stabiliscono insieme agli stati membri, e ci sono dei gruppi di lavoro in cui gli stati membri devono definire le priorità di azione e anche eh, dove svolgerle. Questa è un'azione che soltanto gli stati membri possono fare. Noi partecipiamo come si dice di straforo nel senso che stiamo partecipando a questo esercizio perché ci stanno invitando e ci riconoscono una capacità spesso e volentieri mi dicono però l'Italia non si è espressa ecco lì l'Italia può fare molto di più può essere più presente in questo esercizio delle TI dove si alza eh, il danese e dice io vorrei fare una cosa di questo tipo in America Latina e cioè ma perché non lasciare soli gli spagnoli me l'hanno detto mille volte Bruxelles noi abbiamo bisogno dell'Italia perché non vogliamo che l'America Latina sia soltanto espressione dell'interesse degli spagnoli vogliamo una presenza italiana forte di governo l'Italia ha l'Ila come Strumento operativo, noi siamo, non a disposizione di più, siamo lo strumento operativo di cui l'Italia si può servire anche in Europa. Per cui io ripeto quello che vabbè, voi già sapete benissimo, però insomma eh, è importante questo, questo queste informazioni sull'Europa, penso. Sulla parte imprese è vero, noi abbiamo il foro piccole e medie imprese che sta andando benissimo. Io mi chiedo, le grandi imprese, se sia giusto, eh, opportuno o utile fare una specie di business council. Ci si è provato molte volte in passato. Ho visto business council con grandi paesi, in Brasile, in Messico, eccetera. Non lo so, io penso che le grandi imprese hanno i loro canali. Quello che penso sia invece utile e che stiamo cercando di fare è includere il rapporto con delle imprese per delle cose da fare. Per esempio un progetto come quello di Città Verdi, che è un progetto per la trasformazione in senso sostenibile delle realtà urbane latinoamericane, io sto cercando di portare dentro le grandi imprese. Quindi ho fatto degli accordi con Enel, ne sto firmando uno con Leonardo, per fare delle cose precise. In tutta la regione, quindi non necessariamente solo in Brasile o, o solo in Messico o, o in un paese specifico, però fare degli accordi con delle imprese su progetti e dire voi che cosa state facendo? Tu, Enel, stai investendo 10 miliardi in America Latina? Che cosa hai comunque pensato di fare? E mettiamolo a sistema, ci mettiamo dentro delle altre grandi imprese e questo sta, pare, funzionando. Quindi nella seconda parte. Del mio mandato, io avevo pensato proprio di, di lavorare, però, su progetti, perché se no va a finire che uno si riunisce, fa il tavolo di lavoro, il seminario. Poi. Ciao, e così. Insomma, però io ho un approccio un po' particolare, piuttosto sull'operativo. <ride> Grazie. Grazie. Aggiungo una domanda che è stata scritta nel web. Come ripensare l'interazione con sistemi politici di un continente nel quale, come si accennava, il sistema di partiti e in molti casi l'architettura democratica si stanno indebolendo per lasciare spazio a populismi autoritari, eh, mh, sempre più stili alla critica esterna in molti paesi? Punto eh, Io farei una, una brevissima carrellata. Prego, Piero. Sì, sì, Confermo che tutto quello che è stato detto qui è, è fondato. Ora, eh, mi concentro solo su un tema. Eh, L'attenzione all'America Latina è sufficiente? Beh, sufficiente non è mai, questo è certamente vero. Eh, C'è una presenza italiana in America Latina fortissima, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale. Guardate, anche in questo caso eh, emerge quello che è un limite strutturale del nostro Paese. Il limite strutturale del nostro Paese è fare sistema. Io l'ho misurato quando ero Ministro del Commercio Estero, tentavo di spiegare alle imprese che per andare in un Paese, soprattutto lontano, era meglio andarci in termini sistemici e loro mi spiegavano che potevano fare da sé. E questo per una ragione, perché siccome il nostro paese, l'apparato industriale del nostro paese, è morfologicamente fatto di piccole e medie imprese, nate per iniziativa di un imprenditore, cresciute grazie alla sua determinazione e al suo lavoro, trasmesso al figlio, l'idea di mettersi con qualcuno, in una logica sistemica, è un'idea che non è facile acquisire. Per cui... No, questo è secondo me un problema, perché riguarda l'America Latina, riguarda anche altre aree, c'è proprio una difficoltà a, a, diciamo, a proiettare l'Italia eh, come, come sistema paese. Questo è un punto che è molto presente alla, anche alla Farnesina, che giustamente ha voluto l'accorpamento del Ministero del Commercio Estero al Ministero degli Esteri in una logica sistemica. Sì perché ha riorganizzato le direzioni generali in una logica sistemica, quindi la cosa non è sconosciuta né inavvertita, però la difficoltà è obiettiva. Questo è un primo, un primo, grande, un primo grande tema. Eh, secondo, è vero che la politica italiana oggi non ha un'attenzione all'America Latina come invece ha avuto nei tempi della Prima Repubblica. Io ho parlato, e Marina, anche dei rapporti che, Aveva alla sinistra, ma la democrazia cristiana aveva un rapporto con l'America Latina fortissimo. Casini è stato presidente dell'Unione Interparlamentare dell'Unione Democristiana Internazionale, grazie essenzialmente ai voti e al contributo dei partiti democristiani dell'America Latina, che era l'altra grande famiglia politica insieme alla sinistra, presente in quel continente. Quindi c'è stato un tempo in cui la politica italiana aveva delle relazioni intensissime con l'America Latina. Poi, il sistema politico italiano ha conosciuto tutte le evoluzioni e anche i turbamenti che, che, eh, che conosciamo tutti e questo ha indebolito fortemente eh, diciamo, no, la capacità dei partiti di relazionare, intanto ha rarefatto il panorama dei partiti non solo in Italia ma in generale, quindi la costruzione di relazioni è molto più difficile. E poi c'è, obiettivamente, stato un ripiegamento più sulla dimensione europea o mediterranea o dei, delle aree, diciamo, di primo, di primo nostro interesse rispetto invece a costruire relazioni con la meritina. Io penso che questo vada superato e quindi bisogna dare una battaglia, una battaglia politica e culturale. Un libro come quello di, di Donato, che io mi auguro possa essere diffuso e mi auguro anche che oltre a questa presentazione se ne possano organizzare in altre città italiane, è uno strumento che dobbiamo utilizzare appunto per questo, per costruire, diciamo, una, per far percepire e assumere che l'America Latina ha una centralità strategica che davvero per noi e per l'Europa è questione, questione essenziale, avere un rapporto con l'America Latina, anche perché questo rapporto è richiesto e desiderato l'America Latina. Quindi non è che siamo di fronte a una difficoltà di relazione, c'è una richiesta, no? c'è una richiesta, sia perché, dire, storicamente l'America Latina ha sempre vissuto con fatica diciamo, la dominazione nordamericana, sia perché la presenza cinese è una presenza invasiva, c'è una domanda di Europa. Quindi noi dobbiamo essere capaci di... Promuovere questa. Questo. E io, infine, colgo, molto utile questa indicazione che ha da, dato Donato e che Marina ha ripreso, e cioè articolare la, la, la conferenza anche in una fitta, relazio, fitta rete di relazioni bilaterali, che ci consentano di dare spessore alla conferenza e dagli basi. Non credo di non rivelare nessun segreto perché ci stiamo lavorando da qualche settimana. Eh, con il CESPI stiamo creando un forum Italia-Messico che ha l'obiettivo esattamente di avere un focus costante e continuo su tutte le dimensioni del rapporto tra Italia e Messico e così si possono fare tante altre cose. Grazie. Sì, sarò abbastanza telegrafica anch'io per dire due cose, ma io diciamo, ho, letto, ho visto anche la domanda e penso che noi, e ho sentito il dibattito, Penso che noi dobbiamo metterci molta pazienza in questa vicenda. Non è che possiamo ribaltare l'atteggiamento dell'opinione pubblica o della stampa italiana sulla politica estera, perché non è che non ci sono notizie eh, sull'America Latina, non ci sono notizie. cioè non è che non ci sono commenti in spagnolo, non ci sono commenti in altra lingua, c'è anche poco di italiano, ma diciamo questo, eh, eh, quindi io penso che noi dobbiamo diciamo, sapere che questo è diciamo, il, il gradiente del, di attenzione della larga opinione pubblica e della larga stampa alla politica estera, nonostante questo, lo diceva adesso Piero, c'è una grande domanda, nonostante questo, quando poi noi siamo lì, noi siamo lì e ci, fa, e ci vediamo ci pesiamo cioè siamo visibili siamo pesanti e in qualche contesto siamo anche lo dico così più apprezzati dai nostri fratelli sorelle spagnoli perché abbiamo meno scheletri negli armadi, diciamo no? Ecco abbiamo meno, meno meno zavorra dietro non abbiamo un passato coloniale che ci crea problemi siamo più liberi diciamo e siamo anche quindi noi dobbiamo sapere che c'è questo spazio e se guardo all'azione del governo dico dobbiamo parlare con tutti anche con i governi più distanti quando capita perché noi dobbiamo parlare con tutti non cederei alla semplificazione che siamo in presenza c'è l'ho detto prima c'è una polarizzazione non c'è dubbio c'è una grande polarizzazione però non cederei a una chiave di lettura per cui ovunque ci sono ritorni alla dettatura all'orizzonte ci sono diciamo è una, è una vorrei dovremmo fare un approfondimento paese per paese però diciamo ci sono dei processi involutivi c'è un processo involutivo in Nicaragua eh, evidente diciamo così no? eh, uno, uno che caccia tutti i suoi competitor da, da, dalle elezioni diciamo, è evidente, ci sono processi involutivi, in quella che possiamo definire la sinistra e in quella che possiamo definire la destra, ci sono processi di radicalizzazione, sicuramente sì però attenzione a considerare eh, tutti i processi involutivi appunto che vediamo semplicemente come un ritorno di vecchie pulsioni autoritarie perché io penso che questo sia un po' semplificatorio e ci privi della possibilità invece di interlocuzione. Quindi io penso parlare con tutti, moltiplicare le relazioni politiche. Naturalmente c'è un ruolo che hanno i governi e ci sarebbe un ruolo per altri soggetti. I partiti, diciamo così, sono stati, come è stato chiaro in questa discussione, sono stati degli attori del dialogo con l'America la, la, Latina. Oggi lo sono molto di meno perché è più infragilita la struttura dei partiti. A quella struttura più fragile dei partiti un po' diciamo, subentra un ruolo più forte dei parlamenti, no? dei, dei parlamentari, diciamo, della amicizia e della costruzione di relazioni parlamentari. C però noi dobbiamo moltiplicare le occasioni, società civile, mondo economico, accademia. Tutto quello che esiste ed è, ripeto, tantissimo, eh, è più pesante di quanto noi pensiamo. Diciamo, è più radicato, è più strutturato ed è più solido di quello che noi pensiamo. Eh, Covid permettendo, penso che dobbiamo riprendere anche le visite in America Latina. Purtroppo noi dobbiamo sapere che eh, diciamo, le visite si sono bloccate da due anni a questa parte. Credo che ci sia stato pochissimo, in, eh, diciamo, di, possibile da fare. Io adesso andrò in Centro America, diciamo Cuba e Costa Rica a gennaio, inshallah. Speriamo che funzioni. Eh, non abbiamo ancora potuto fare una grande visita del ministro. Ecco questo se devo dire tra, i nostri, tra, tra le nostre ambizioni, e credo anche, diciamo, le ambizioni del ministro. Questo de, credo debba essere un obiettivo dei prossimi mesi, se sarà possibile. COVID permettendo uno dei fattori di rilancio e anche un segnale molto esplicito, diciamo, del, dell'interesse e dell'importanza che l'Italia attribuisce all'America Latina, sarebbe un bel viaggio del ministro Di Maio che possa fare, diciamo, eh, come dire, possa essere lì con anche, diciamo, imprese, eccetera, eccetera. Fermo qua. Grazie, Donato. Aspetta. Grazie, allora, Grazie, mille. Grazie mille a tutti e un augurio per il Natale e le feste.